amici buongiorno e benvenuti in questo nuovo video noi ci siamo spostati da Ania e siamo arrivati nella regione di Redimno perché ci siamo voluti fermare a vedere questo che vedete dietro può sembrare una fortezza ma in realtà è un vecchio monastero ci troviamo nel monastero di Arcadio che è un monastero che diciamo, è diventato il simbolo della libertà per tutti quanti i cretesi perché infatti qua verso la fine del 1800 c'è stato un episodio di libertà che e ha riempito di orgoglio tutti quanti i cretesi. Come sapete Creta era sotto il dominio ottomano e in questo monastero pur di non essere catturati i cittadini che si trovavano all'interno sapendo dell'arrivo degli ottomani decisero di attenderli e di dar fuoco a tutte le polveriere che si trovavano sotto il monastero creando una vera e propria esplosione e portando alla morte sia se stessi ma anche gli ottomani che erano appena entrati. Infatti diciamo che può sembrare anche un monastero abbandonato ma in realtà ci vivono ancora dei monaci all'interno. Il costo biglietto è di 3 euro ma serve fondamentalmente per mantenere la struttura quindi gli ridiamo più che volentieri e quindi niente, andiamo a visitare questa bellezza sperduta nel cuore di Creta. Una delle tante testimonianze di quella battaglia è questa, che è praticamente un proiettile originale che è rimasto conficcato dentro quest'albero d'olivo. allora ragazzi eh, noi siamo appena usciti che dire merita assolutamente una visita perché comunque non vi prenderà tantissimo tempo quasi una mezz'oretta 40 minuti è stata una visita anche molto toccante nel senso se si pensa a quello che è successo realmente qui dentro c'era anche una sala dove erano tenuti i teschi ritrovati proprio durante gli scavi però non era possibile riprendere quindi non ho potuto riprenderli adesso noi continuiamo la nostra giornata archeologica perché ci spostiamo verso Heraklion ci riavviciniamo un pochino all'aeroporto e e andiamo a vedere il palazzo del cnosso. Allora ragazzi siamo appena entrati dentro il palazzo di Gnosso che appartiene all'era micenea, diciamo che viene chiamato il palazzo anche se poi in realtà con i suoi 22.000 ettari di estensione è una vera e propria città, abbiamo visto perché abbiamo preso anche la guida poi vi spiegherò bene tutto quanto, e ci è stato detto che questo è uno scavo del 1878, è stato scoperto in questo, in questo periodo da un archeologo greco Milos, questa scoperta fu così tanto eclatante che accorsero architetti da tutto il mondo, tra cui anche archeologi italiani che vennero qui aiutarono nella scoperta quindi aiutarono negli scavi ma si limitarono semplicemente a tirar fuori tutti questi reperti cosa che invece non fecero gli inglesi perché tale architetto, mi sembra il nome di Evans, è venuto qui e oltre ad aiutare anche lui chiaramente a ritirare fuori tutto quanto il palazzo contribuì anche alla restaurazione. Il problema qual è? Che fu utilizzato del cemento armato per poter restaurare che all'epoca era uno dei materiali più importanti e rinnovativo e quindi fu una grande, una grande idea però arrivato ai giorni d'oggi diciamo che ha un po' deturpato tutto il palazzo comunque adesso proseguiamo il nostro giro perché siamo solo all'inizio Come ecco, vedete questo è proprio l'esempio pratico dell'utilizzo del cemento armato perché in realtà quando è stato scoperto il sito queste travi che vedete per traverso in realtà non c'erano ma erano tutte quante scoperte e solo successivamente per ridare un pochino un'impronta al palazzo ecco Evans decise di utilizzare il cemento armato che come ho detto prima adesso può sembrare una scelta assurda ma all'epoca era un materiale nuovo, innovativo e nessuno gli vietò l'utilizzo di questo. Allora ragazzi il nostro giro termina qui, come già detto è stata un'esperienza meravigliosa che consiglio a tutti di fare, quindi se siete a Creta, se venite in vacanza a Creta venite qui al Palazzo del Cnosso, ci sarebbe da vedere anche il museo volendo e si paga un euro in più, ma noi per una questione di tempo non abbiamo disponibilità e quindi di conseguenza eh, il video finisce qui, spero vi sia piaciuto se così fosse vi invito a lasciare un commento, a lasciare un like, a condividere e noi ci vediamo al prossimo video, ciao ragazzi! Thank you